Di questi 109 progetti abbiamo circa 50 aziende e 60 start-up, quindi c'è anche una distribuzione abbastanza omogenea tra aziende e start-up, ben 14 regioni italiane, ehm, incluso la Campania, eh, dalla Sicilia fino alla Lombardia e al Veneto, quindi credo che questi siano numeri molto importanti. In più abbiamo incluso nella dodicesima edizione altre due eventi collaterali, l'Acaton che è la terza edizione che si terrà con l'Università degli Studi di Salerno il partner Sella Lab e coinvolgerà 70 studenti tra Ateneo Salerno di e Ateneo della Federico II, ed in più un laboratorio di artigianato digitale eh, con il partner Medart, sì, alla fine città il CAD uh, di Cava dei Triveni, dove saranno ospitati 200 ragazzi degli istituti di istruzione media superiore ad indirizzo tecnico e professionale per toccare con mano tecnologie per la fabbricazione digitale quindi innovazioni a 360 gradi partendo dai ragazzi delle scuole agli universitari alle aziende e alle start-up innovatrici quindi grande contaminazione che è stata sempre la parola d'ordine del premio un premio alle eh, innovazioni più importanti a coloro che si cimentano coloro che osano sì sicuramente è così ma... Mh... Noi andiamo come dire, a valutare veramente idee e progettualità eh, molto, che possano essere utili sia al, alle aziende perché possano avere la loro visibilità ma anche al mercato che possa avere un'opportunità su un territorio che oggi solo dall'innovazione, da prodotti nuovi si può uscire fuori da una crisi che possa avere spazio anche su altre opportunità. Queste aziende si sono messe in discussione e sicuramente faremo delle attende valutazioni perché possa uscire il meglio di queste loro idee. Di queste loro idee insomma.